Alven Splendid, vittoria agli Elfi, di nuovo una provincia in acciaio, questa volta con eh, quattro squadroni nemici. Entriamo con un esploratore con uno squadrone di arcieri per eh, compiere l'esplorazione e vedere come sono, non tanto come sono disposti i nemici, questo lo vediamo già da fuori ma per vedere la natura del campo bene qui possiamo vedere anzitutto che avremo eh, la possibilità di portare un unico attacco contro il, eh, il unità magica squadrone di unità magiche il cosiddetto mago spinoso unità di maghi spinosi è possibile portare un unico attacco perché la strada come vedete è libera ok quindi con portata 4 1 2 3 4 possiamo leggere un colpo solo importante vedere anche se i nemici dopo l'azione dell'arciere possono raggiungerlo l'unità più mobile è quella del squadrone di brutte ladre e in questo caso si avvicinano di parecchio ma non arrivano a contatto le brutte ladre possono fare soltanto corpo a corpo non possono lanciare alcun oggetto la portata 1 deve essere immediatamente attive. e lo stesso si può dire per eh, la fanteria pesante che in questo caso saranno dei brutti mostri della della palude abbiamo visto quanto ci serve eh, possiamo uscire sappiamo che dobbiamo mettere mm, un baluardo per impedire l'avanzata del, dello squadrone del brutto che questa volta è abbastanza consistente e numeroso per cui bisogna mettergli un baluardo abbastanza poderoso vedremo subito qual è ci cioè, arriviamo ma come sappiamo oramai è assolutamente insignificante questa resa eh, anzi diciamo che suona di cattivo presagio proprio per il nostro nemico cioè, possiamo entrare scriviamo le truppe allora di fronte al mago spinoso eccolo qua mago spinoso secondo unità magiche abbastanza pericoloso ci mettiamo di contro un arciere ok forse non basta un arciere quindi metteremo comunque di fronte ai due eh, feroci mostri della paura di questi squadroni di feroci mostri altrettante un momento, forse è il caso di riconsiderare a cosa dobbiamo pensare? allo squadrone di brutte ladre, allora, diciamo che posizione centrale mettiamo l'arciere d'elite eh, alla mezzala sinistra, cioè verso la, lo squadrone di brutte ladre. Uno squadrone di golem, un'altra squadrone di arcieri alla mezzala destra verso il basso. E poi di nuovo un squadrone di golem e per finire uno squadrone di golem adesso voi qui li vedete alternati eh, arciere eh, golem arcieri golem e arcieri ma quando entreremo in campo vedremo tre arcieri verso il basso, dal centro verso il basso, ecco e due unità di Golem verso l'alto, cioè a baluardo contro l'avanzata della squadra brutale Avanziamo qui che possiamo i nostri arcieri. E cominciamo a tirare, possiamo tirare anche con questo vediamo un po', ecco abbiamo avuto non speravo tanto, abbiamo avuto successo cioè siamo riusciti ad avvicinare ad, come dire, eliminare subito lo squadrone dei maghi spinosi ok adesso ecco che è avanzato immediatamente lo squadrone di brutto, come vedete ha messo nel proprio raggio eh, i gli arcieri e quindi sono gravemente minacciati ma la cosa più dobbiamo pensare non è mettere media mettiamo che dovremmo vincere in ogni caso ma anche se fosse così non per questo dobbiamo buttare via le truppe quindi allora noi, a noi ci serve anzitutto mettere in posizione i nostri baluardi allora, stiamo i golem che non andranno ad attaccare subito ma assolutamente si apposteranno ad una distanza che gli permetterà il secondo intervento quindi a questo punto dobbiamo aspettare che avanzino i nemici e poi vediamo cosa possiamo fare anzitutto sembra poco ma un colpetto possiamo andarglielo subito approfittando dello stato naturale che ci dà un vantaggio, tiriamo subito contro lo squadrone tutelare. Il secondo squadrone di Alcieri, senza colpo ferire, verrà a porsi le stanze di sicurezza, altrettanto farà lo squadrone, questo squadrone, terzo squadrone, chiamiamolo così, di Alcieri, che si metterà in questa posizione. Ora ecco che ha buttato la necessariamente deve avanzare qualcosa cosa deve combinare quindi va verso l'arciere dello squadrone che è rimasto solitario ma noi abbiamo calcolato questo, stavamo aspettando e finalmente possiamo far entrare in azione golem, come avevamo previsto un colpo solo non basta squadrone di brutte ladre è ancora piuttosto pericoloso, va eliminato completamente benissimo, a questo punto avanzano le truppe pesanti nemiche il compito di golem è terminato mm, può essere che intervengano ancora però diciamo che il loro compito fondamentale è terminato e noi dobbiamo procedere al eh, compito invece a cui sono destinati appunto gli arcieri che è l'assalto delle truppe pesanti nemiche ok o almeno diciamo che stanno in realtà in posizioni difensive ecco eh, avete visto il movimento di questo golem? si è spostato da qui a qua una cosa da imparare è che le truppe quando si muovono devono muoversi in ordine per non ostacolarsi nelle mosse future se adesso per esempio in una ritirata mettessi questo golem qua questo golem, il primo che si è mosso, eh, si troverebbe in pericolo movimento. Quindi può sembrare strano, poco produttivo, non allontanare tantissimo il golem dal nemico. Ma se lo mettiamo qua invece, si troverà a potersi muovere dopo il movimento del primo squadrone del golem. E quindi non si ostacolano l'uno dall'altro. A questo punto. Lasciamo terminare il movimento, ci troviamo di fronte all'assalto di squadroni di tutti i mostri della paura, teniamo sempre per tuttazione a distanza di rispetto, non sappiamo se riusciamo a battere completamente, ed ecco che in effetti la battaglia a quanto pare termina qua. Perfetto. Alven Splendid, vittoria di Elfi, ancora una volta abbiamo mostrato come si devono utilizzare i principi fondamentali. Eh, Arrivederci alla prossima!